Vite fermate. Una fermata. Studenti, operai, tifosi, nonni, avvocati, fidanzati, mamme, prostitute. Ad aspettare l'autobus della vita che le ha traditi. Nel lavandino sono cenere compatta, poche gocce di verità spruzzate sull'orgoglio e mi sgretolo sulla scia di acqua non potabile. Nell'anima nera accendo fuochi di rabbia, tengo lontane paure feroci, le armi dell'apparenza mi fanno grande ai miei simili ma per chi si nutre di anima fresca devo ardere di false emozioni per non farmi prendere. La posizione Me ne sto come un angolo rintanato su me stesso. Posizione bozzolo Lo spazio di un cuscino e il tempo di rubarmi dalle braccia della notte e vendermi al mercato del giorno. E la farfalla la sbatte le ali per nascondere le lacrime. Come nulla fosse. Aspettare le stagioni per cambiare assieme a loro è dar meno nell'occhio. Cambiamento comune non partorisce sospetto. Approfitto delle ultime cartucce dell'inverno per vestirmi di fino a autunno. E la primavera mi farà passare. Allevamenti. Gli uomini sono tutti uguali. Non uno che voglia somigliare a un uomo. Anche le pecore nere non si distinguono più. Un amico. Il mare ti ha amareggiata. Con la sua tranquillità. Il sole ti ha bruciata con la sua bellezza. L'aria ti ha soffocata col suo amore. La terra ti ha mentito col suo pane. Lo spazio ti ha guardato da, da distante e non ti ha mai abbandonata. Confesso. Scrivo poesie perché leggerle mi annoia, ma di più perché capita di scoprirne di certe di cui mi sento testimone e bersaglio diretto, di cui vorrei essere la penna. Chi mi conosce lo sa, chi mi conosce lo sa, chi mi conosce, chi mi conosce. Cresi grazia. Menti pure sulla mia pazzia. Mostrati perplessa, sconcertata, sorpresa del mio fare. Usa pure parole di offesa, recita tutta te stessa. Così gli altri, a te cari, saranno tranquilli sulla tua posizione. Ti sapranno lontano dal pazzo. Rilassate le acque, chiama la notte, e di corsa... Fatti portare da me. Anche chi odia l'amore. Ha diritto alla pace. Grazie. Ciao ciao.